No, buongiorno, a tutti, che colpo d'occhio strepitoso, benvenuti, intanto complimenti anche alla regia per il bellissimo filmato di introduzione, di apertura e di avvio di questa giornata, di questa edizione di Sinergie 2022. L'evento indipendente dedicato agli agenti e alle aziende della mediazione immobiliare. È la quinta edizione appunto di questo appuntamento, anche quest'anno è FIGITAL. E quindi seguito da molti agenti collegati da remoto, la pandemia ci ha consegnato questa eredità che però insomma c'è molto utile perché lo sapete bene, gli eventi possono essere seguiti da un pubblico molto più vasto rispetto, a, eh, rispetto alla fase precedente, appunto il Covid. Quindi salutiamo tutti coloro che ci seguono da fuori, magari li possiamo anche salutare con un applauso se siete d'accordo. Allora. Stiamo partendo con qualche minutino di ritardo, ma vi anticipo già che la giornata è molto fitta, davvero ricca, molto dinamica. Sinergie si svilupperà in tre ambienti distinti. Ascolteremo gli interventi di apertura da qui, la sala plenaria, poi intorno alle 12 inizieranno gli eventi programmati nelle due talks room adiacenti alla sala, primari, alla sala plenaria. Appunto, vi è stato recapitato un programma che vi consentirà di scegliere i momenti e i contenuti, appunto gli eventi, i contenuti da seguire. Per chi è collegato da remoto tutto è più semplice perché grazie alla piattaforma digitale avrete tutto sotto controllo e a portata di mouse, l'accesso alle stanze dedicate e al programma. I lavori in sala plenaria, continuo con qualche informazione di servizio, verranno interrotti per una pausa, se saremo bravi in questa prima parte della giornata, alle 13.40 e poi riprenderanno puntualmente, mi raccomando, alle 14.30. Io già faccio una raccomandazione anche a tutti coloro che faranno gli speech individuali, sarete seguiti da un countdown, rispettiamo i tempi così almeno potremo essere più fluidi e rispettare i tempi di tutta la giornata. Gli interventi invece nelle talk room continueranno senza sosta. Durante la pausa sarà disponibile un buffet lunch che si trova dopo l'area desk degli sponsor, ma insomma chi avrà preso il caffè questa mattina già avrà visto dove sono disseminati i punti per rifocillarsi. Visitateli naturalmente perché poi il padrone di casa si raccomanda di ricordarlo e anche grazie agli sponsor che chiaramente questo evento è possibile. I lavori li termineremo alle 18, Sinergie è una maratona impegnativa però vi chiediamo di restare fino all'ultimo minuto perché... La qualità dei contenuti quest'anno è particolarmente alta e sarà alta per tutta la durata dell'intervento. Durante gli interventi dei relatori vi chiediamo di non effettuare, se ce la fate, lunghe riprese audio e video. Potete scattare foto, selfie, realizzare delle stories, dei reels, pubblicare sui vostri canali social. Potete utilizzare gli hashtag Sinergie2022 e Presente così da raggruppare e trovare facilmente tutti i contenuti dell'evento. Un'altra nota di servizio vi è stato consegnato, è stato consegnato anche a me, lo vedete, un braccialetto al desk di registrazione, vi chiedo di non toglierlo fino alla fine dell'evento perché è il vostro pass per entrare e per uscire anche da questo edificio se avete bisogno di farlo, anche per entrare ed uscire poi fondamentalmente da questa sala, e superando il controllo di sicurezza. Prima di lasciare l'hotel ricordatevi di restituire il braccialetto perché restituendolo vi verrà consegnato il gadget dell'evento. Io direi che con le informazioni e le note di servizio mi sono messa in regola, sono a posto, direi adesso di chiamare sul palco il padrone di casa, l'organizzatore di Sinergie per l'inizio dei lavori, Gerardo Paterna. Eccolo, eccolo. Ciao Debora, grazie. Tutto a posto? Sei Tutto carico? Molto, molto, Guarda la platea, tantissime. grandi aspettative quest'oggi. Prima Cercare di lasciarti a... i tuoi primi 20 minuti, appunto sì. per dare il via ufficiale ai lavori di questa mattina, volevo farti un paio di domande. Sinergie, avete tenuto a definirlo evento indipendente, perché? Sì, perché è un evento che risponde agli agenti immobiliari, di fatto. È un evento che nasce per eh, fare spazio, dare spazio a tutte le aziende che hanno da raccontare qualcosa agli agenti. Nel corso degli anni siamo cresciuti, quest'anno ci sono 29 eh, sponsor, 23 desk e quindi è una piattaforma che vuole eh, essere inclusiva e dare voce a chiunque abbia da raccontare, da trasmettere eh, informazioni e strumenti utili eh, al nostro primo referente che ricordiamolo tutti siete voi, sono gli agenti immobiliari. E l'hashtag presente invece perché? Presente presente è stata in realtà un'intuizione di mia moglie, devo dirlo, Carla, che allora. mi ha una grossa mano. Anche quest'anno riusciamo a non divorziare, quindi voglio dire, ha avuto una grande pazienza in organizzare tutto questo. Presente è una parola potente, ha no? un grande significato. No? Presente ci porta al tempo presente, alla no? consapevolezza del ruolo di poter fare qualcosa oggi presente è anche di fatto il presente, un regalo, no? il fatto di avere la fortuna di vivere e lavorare in un momento di mercato di grande cambiamento dove stanno capitando cose fantastiche. Presente è anche un appello, no? una chiamata, quindi presente, esserci, significa partecipare al cambiamento, quindi insomma denso di significato e abbiamo deciso di insomma, declinarlo e dedicarlo a questa quinta edizione di, di Sinergia. Quinta edizione di Sinergie, Sinergie 2022, essere protagonisti del cambiamento, Gerardo Paterna. Grazie, grazie. Allora, io ho preparato un lunghissimo discorso qui, ma sta proprio, sono quattro appunti perché eh, ci tengo a comunicarvi Davvero, due o tre spunti di riflessione, poi lascio invece il podio ai relatori veri, agli ospiti che sono qui, che ringrazio per aver accettato questo invito uh, insomma, a Sinergie. E vi racconto uh, una storia vera che vi riguarda. Ieri sera, durante una cena, insomma, ho condiviso questo pensiero con alcuni uh, commensali. Vi riguarda perché? Perché Sinergie nasce cinque anni fa. Cinque anni fa non si chiamava neanche Sinergie era un'altra roba, no? io ogni anno faccio, preparo il, il report sulle reti e quindi il giorno zero decido di creare un, un piccolo evento eh, per presentare questi, questi dati. E, chiaramente busso ad un po' di porte e mi rispondono tre aziende, mi dicono cinque anni fa presente. No? E quindi abbiamo organizzato eh, uno spazio enorme, no? una battuta, in Copernico, che è un co-working qui a Milano, e c'era il tavolo dei relatori dove c'erano le tre aziende che dall'inizio eh, diciamo, mi hanno supportato e, quindi, e che ringrazio ancora una volta per la pazienza ecco, e la storicità di seguire le mie, le mie, insomma, i miei capricci creativi. E, e Quindi c'era Silvia Spronelli di Solafitti, Dario Castiglia di, di Remax e Roberto Barbato di Frim che hanno, insomma, hanno risposto a un po' di domande, c'era un unico talk, che era il mio, no? eravamo lì, in un'ora è finito tutto, ad una platea di 35 persone. Okay. E che che cosa è successo dopo? In cinque anni no, siamo arrivati qui, di fatto siete stati parte del cambiamento, avete colto l'opportunità, pian piano, comprendendo anche il senso lo spirito che c'è dietro questo evento di ottenere visione e consapevolezza. E da me stamattina vi aspettate un po' di numeri, lo so. E vi do, comincio a darvi quelli più importanti, che sono questi: 885, 1467, 446, 571, 391. Questi sono i chilometri che hanno fatto molti agenti immobiliari che sono arrivati dalla Sardegna, dalla Sicilia, dalle Marche, dal Lazio e dal Trentino. Quindi io vi dico grazie, grazie per essere qui, perché, perché si dice che gli agenti immobiliari in realtà non si muovano ma qualcosa sta cambiando, quindi sono davvero felice insomma, di partecipare con voi a, questo, a, questa, a questa svolta. Quindi i risultati eh, dimostrano di fatto che c'è no, un miglioramento della percezione di questo tipo di, di, di chiamata e mi fa piacere assolutamente a sapervi tutti, tutti presenti. Quindi il mercato è un mercato che cambia continuamente e, e noi siamo lì sul pezzo a seguire no, i, vari, i vari trend poi di cui parleremo oggi. E in relazione al, ecco, al report che è già pronto, bene gli angeli custodi mi aiutano sempre, questo vi arriverà dopo l'evento, un pdf vi verrà consegnato in casella di posta elettronica, ci sono diciamo, i consueti dati, parliamo di reti, parliamo di eh, aggregazioni eh, alternative, di quanto è cresciuto anche il mercato degli agenti immobiliari, no? e dopo lo scorso anno è conclamato il fatto che, li mettiamo qui, perfetto, Abbiamo superato le 50.000 unità, oggi gli agenti immobiliari in attività, quindi abilitati, con partita IVA e con una posizione REA attiva, ecco, sono 51.778, quindi un numero che comunque, crisi o non crisi, anno dopo anno continua a crescere. Di questi 45.741 sono indipendenti, e invece 6.037, sempre in crescita rispetto all'anno scorso, sono quegli agenti che hanno scelto di aderire a qualche rete di franchising, a qualche modello alternativo, a qualche rete di impresa, e quindi insomma eh, che hanno risposto un po' all'esigenza di creare, di lavorare in gruppo, in rete. Questo è un dato interessante che riguarda un po' l'andamento del franchising sempre messo in relazione l'andamento delle compravendite no? e c'è una certa uh, similitudine, c'è un'onda che insomma segue segue l'altra, quindi è chiaro che quando c'è un mercato comunque eh, effervescente eh, anche c'è una predisposizione diversa ecco, ad investire anche in sistemi di, di affiliazione commerciale, e poi avrete modo qui ci sono un po' di dati dal 2003 quindi avrete modo di, di, di vederli con calma, eh, ovviamente ho messo una stima per il 2022 è una stima, non ho la sfera di cristallo sul numero di compravendite, ho preso eh, diciamo, eh, dai, due, dei, dai due studi eh, principali d'Italia di, di, di la versione pessimistica e quella ottimistica e mi sono fermato nel mezzo, quindi non c'è merito ma solo, ma solo copiatura. Ecco. Ma come dice eh, Farinetti no? eh, bisogna copiare e migliorare, ecco. quindi insomma, io ho copiato questa, questo, questo dato troverete un'incidenza percentuale del franchising per regione, ecco, e poi c'è la solita torta che è sempre oggetto di, così, no? di, di riflessioni. Questa, questa torta in realtà non è una pagella, non è, una pagella. Eh, è chiaro che da una tendenza, può segnare un merito nei confronti di quelle aziende che hanno lavorato magari bene o meglio di altre no? per aggregare agenti immobiliari, ma lo spunto di, di riflessione deve essere non legato no, alla quantità. Perché la grande sfida che noi abbiamo oggi qual è? Non è dire ok, creo un sistema di aggregazione e tiro dentro agenti agenzie e facciamo i numeri. La vera sfida oggi, ed è una sfida vissuta sul mercato, io parlo con tante aziende e tanti agenti immobiliari, è quella della produttività del singolo agente. È inutile avere mille agenti che producono 15.000 euro all'anno. Okay? Quindi i numeri veri sono quelli legati alla capacità di acquisizione che ogni agente ha e ovviamente alla capacità poi anche di riuscire no, a concludere transazioni. Quindi la preoccupazione di chi magari propone un modello di affiliazione, la sfida se vogliamo, è quello di dire ok, cresciamo dimensionalmente, ma se il modello funziona deve consentire agli agenti immobiliari di essere più produttivi. Questa è la vera sfida. Ecco. Abbiamo preso in esame anche ehm, circa, ecco qui abbiamo 3.050 intermediari che aderiscono ecco, a sistemi di aggregazione alternativa di MLS, anche qui la stessa, la stessa logica chiaramente con diciamo, alcune eccellenze locali a chilometro zero e poi chiaramente uno dei principali player che insomma dell'MLS ha fatto, ha fatto la, sua, la sua missione, ecco, la sua missione con poco profitto economico, ve lo posso garantire, è proprio una missione, quella, quella, quella di Barbato. E, bene, questo torno a dire lo, lo riceverete presto in, in, casella, in casella di posta e che dirvi, eh, godetevi l'evento, eh, io avrò piacere poi di insomma salutare, di parlarvi, di, di confrontarci ancora un po' su, eh, su alcuni temi. Mi raccomando, l'area desk è lì, servono, gli sponsor sono indispensabili. Dico sempre, quando vado a vendere l'evento dico senza sponsor non c'è nessun evento. Ecco, quindi insomma, però mi hanno promesso che vi tratteranno con i guanti bianchi. Ecco, quindi, <ride> grazie, grazie.